Non solo lo consiglierei, ma lo sto raccontando a tante persone che mi dicono: accompagnami, accompagnami. E ho detto: sì, va bene, appena decidi ti accompagno. È un ambiente carino, gentile, rilassante e piacevole. La competenza, il fatto di essere sempre seguiti. Bene L'equipe proprio meravigliosa, sensibilissimi. Cioè. Non, non potevo trovare di meglio. Eh. Ho consigliato anche a persone che del dentista non sono mai andate, che hanno una firma matta. e io le ho detto guarda, se te vai da quel dentista lì, le ho detto Maria Rita, sei su... Mi ricordo una sera, avevo telefonato, avevo detto che il bambino si è svegliato, aveva un al dente, mi avete aspettato, che era quasi più di sette e mezza, mi avete aspettato che io sono arrivata qua con Leo. Difficile nel 2019 trovare gente così. Non sei mai lasciato da solo, Sai di avere comunque sempre una risposta, una risposta pronta. Quando ho mal dente subito chiamiamo Giorgia. e Giorgia come sempre è sempre disponibile, qualsiasi ora. Se è massimo 10, do più di 10. Okay. Sono una bilancia, le bugie non le dico. Bravo, Andrea. <laughs>